Allora ragazzi, eccoci all'ultimo capitolo, l'ultimo, diciamo l'ultimo modulo, poi faremo il riassunto finale di questo corso. Spero vivamente che possa servirvi a conoscere cose nuove, elementi nuovi, e scoprire magari qualche, eh, qualche scala, qualche per migliorare ulteriormente la vostra improvvisazione o composizione o comunque la vostra musica in generale. L'ultimo argomento che volevo affrontare insieme riguarda le scale cosiddette bebop, quindi ovviamente entriamo eh, nel mondo del de jazz, in particolare appunto quell'epoca eh, del jazz diciamo anni 40, in cui eh, chiamato appunto Bebop, in cui si eh, diciamo che la musica era eh, pressoché totalmente improvvisativa, su ritmi serrati, incalzanti, quindi con una velocità sostenuta. E ehm, in primis Charlie Park, ma non solo. Inventarono nel loro fraseggio, nella loro improvvisazione, delle nuove scale. Ovviamente, nell'improvvisazione di questo tipo, specialmente appunto nel jazz, e ancora di più in, un, in tempi così sostenuti, dove comunque eh, si è provato ad utilizzare una scala, diciamo, comune. E dopo un po' eh, si sente la mancanza di tensioni particolari Quindi è un genere molto molto adatto a, a diciamo, scivolare dentro e fuori in e out Quindi far sentire delle note estrane all'accordo in questione e così via eh, Ovviamente questo non è un corso jazz Io ho fatto un corso... Eh, di walking dove parlo anche di queste scale e un po' di tutto quello che appunto serve per accompagnare eh, in questo stile eh, quindi mi limito a dirvi quali sono queste scale, come si chiamano e dove si utilizzano allora eh, la prima scala, quella forse più conosciuta, forse la più usata allora È quella cosiddetta scala eh, bebop dominante, scala dominante bebop, cambia poco. Che è, non è altro che la scala eh, misolidia Quindi andiamo in: scusate, andiamo in re e suoniamo la misolidia <SILENCIO> Se a questa scala ci aggiungo la settima maggiore, mi viene fuori una scala di otto note e avrò quindi tonica, seconda maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, settima minore, settima maggiore, quindi sensibile, e l'ottava. Questi cromatismi sono proprio tipici appunto del, del fraseggio jazzistico in particolare, ripeto, Bebop. Eh, ascoltatevi i brani antropologi, Donna di Tutto quello che è di quell'epoca troverete sicuramente nei, nei vari eh, assoli di, di, di sax, di piano, di, di tromba, di, di tutto e eh, il forte utilizzo di questa scala sul, specialmente sugli accordi di settima. Eh, quindi su un accordo di Re settima, quando sempre in ambito ovviamente jazz, si può utilizzare questo cromatismo. Eh, e questa è la, è la prima. E generalmente un buon uso di questa scala è suonare le note dell'accordo, nel nostro caso re, fa b, la e do in battere e le altre note della scala in levare. Non è una regola ovviamente ferrea ma è un buon consiglio con la, ritma, la ritmica swing quindi con accenti particolari eh, legature, sincopi e quant'altro, viene fuori eh, un, un ottimo fraseggio di stampo jazz. La seconda scala è la cosiddetta maggiore bebop, che è appunto la scala maggiore con l'aggiunta della quinta diesis, quindi il re maggiore sarebbe questa. Andiamo ad aggiungere la quinta diesis o sesta minore, quindi il cromatismo si crea tra la quinta giusta, la sesta punto minore o quinta diesis e, e, e la sesta maggiore. In questo caso la, la diesis e si naturale, questa scala viene utilizzata principalmente su accordi maggiori, maggiori settima o di sesta, molto utilizzati all'epoca. Serve questo re, fa diesis. Scala ehm, diciamo l'ultima, ma poi ce ne sarebbero anche altre, eh, la, la, la cosiddetta minore bebop. Che è invece una scala dorica: quindi restiamo il Re con l'aggiunta della settima maggiore quindi Re minore bebop sarà Re. Mi. Fa, Sol, La, Si naturale, Do, Do diesis, E tre. note cromatiche, quindi quattro note distanti in semitono, che cioè sono si, Do, C, D, D e Si può utilizzare sugli accordi minori eh, e ovviamente, anzi specialmente, quando l'accordo minore è seguito dall'accordo da, dominante, quindi ad esempio il, eh, il 2-5-1 Secondo grado si può utilizzare questa scala, eh, quindi, anche per questo argomento, tirate di giù o eh, scaricate dal mio sito le, le varie basi in stile stile jazz, stile swing, in stile bebop, quindi con velocità più più elevate e divertitevi eh, con le varie successioni di accordi, o anche solo ad esempio con la batteria, quindi senza una, un obbligo armonico, diciamo, a utilizzarle e a sperimentare fraseggi con questi cromatismi molto, molto di impatto e molto adatti al contesto. E' è tutto anche per questo, vi aspetto per le conclusioni di questo corso, eh, rinnovo ovviamente l'invito a farmi delle osservazioni, delle domande, delle critiche, eh, o anche volendo degli apprezzamenti, perché no, eh, spero nel mio piccolo di aver eh, eh, trasmesso eh, in modo più semplice possibile, io ci ho messa tutta, di eh, aver trasmesso qualcosa di positivo, di avervi eh, fatto capire magari nuove cose. E, e soprattutto avervi fatto comprendere eh, come utilizzare i vari elementi, i vari argomenti che abbiamo studiato. Ci vediamo per le conclusioni e un saluto e al prossimo video! Thank <laughs> you.